un'altra parte di Paper Mario ciao a tutti ragazzi noi siamo Dynamitix e Marco007 siamo tornati su Paper Mario e Origami King eh, in questa parte è probabile che finiremo il gioco non lo sappiamo affatto perché siamo stupidi e non ci siamo informati o no, tu sei stupido comunque se, se lo finiamo visto che è una parte di un numero pari ed è anche 6x8 si sì, è probabile che finiamo ora Ma Mario, Mario prendiamolo Perché parli tu se ho letto sempre io in dialogo? no lo so mi andava no non deve andarti ah! <ride> bravo devi colpire la statua che vuoi dire? ora devi affrontare 500.000 nemici mamma mia Se sì, vabbè pure il ciccione sta ok finalmente Comunque colpisci la cosa sotto la statua. Come avresti dovuto fare dall'inizio. Ah. E tutti i miei coriandri E tu? non me lo sapevi. Comunque come lo sapevo si vedeva che stava per cadere. E comunque la piattaforma si era girata, quindi era una cosa abbastanza ovvia. A miei occhi. Poi. Sarò solo io che ho un brain. Sì. Come si. chiudiamo la parte adesso. Certo. Non stop. È cambiata la musica. No, si è fermata. appunto Si è fermata. Basta. Senti. Oh. Non ti arrendi eh? Sei proprio con quei Todd. Patetico. Ma non importa. Il mio progetto per la realizzazione del regno delle origami è quasi completato. Ok. Eh? Stai cercando di realizzare Stai ancora cercando di realizzare il tuo malvagio piano? Ma perché non ci rinunci? Ma perché non ti stai zitta? Come ma, lo si Ma criticarmi? un attimo Se quindi, non fosse quindi, per me quindi, non saresti nemmeno qui Quindi Holly vuole diventare il re di un, di un mondo senza Cioè senza gente con il cervello Vuole semplicemente avere dei, dei, cere dei, cerebrati, che dei, dei cerebrati Che a malapena sanno parlare Dei celebrati? Dei celebrati che a malapena sanno parlare Ma non hai, non hai messo dei celebrati Hai messo dei celebrati Vabbè, sono stanco di dare spiegazioni a degli sciocchi. Non mi lasciate altra scelta. Mo esce tipo Giovanni, Lucciace. <ride> Bene, quindi il boss finale non è lui. Un avversario mordente. Pinzatrice Me ne avevo dimenticato di questo. Ehi, ma questa... che erano sei questi? Ehi, ma questa. questa è la cosa che mi ha trasformato così. Mario, devi vincere. Per Bowser Graffetta lì. Vai, va Se morta la, pun la puntatrice, come, che, come cavolo si chiamava quella? E tutti i Todd hanno riavuto la faccia, le forbici e tutti i, i, i tizi hanno riavuto tutto. Quindi ora Bowser si spiegherà. Uh -huh. Yay! Yeah. Uh -huh. Ma cosa non sta parlando. Ha messo parla? la dentiera Ha messo la dentiera. Ormai dovrei essere una veterana del combattimento con materiali da disegno e da ufficio di ogni tipo. Ma questo è il più terrificante di tutti. Non penso che ce ne sia uno più terrificante alle forbici in realtà però. Ambaia è a Ambaia morde. Ha quelle graffette metalliche accumulate. Aspetta un attimo, le graffette, ma certo! È per quello che i nostri amici ripiegati non riescono eh, a. spiegarsi. Ah, oh, Perché, stati... sì. Perché sono stati chi? Bowser? Basta. Perché sono stati morsi da questo brutto cagnaccio cattivo. Forza Mario, farà pure della farà pure parte della brigata cancelleria. Ma insegneremo pure a lei come ci.. come ci si mette a pancia all'aria. Ah, sbaglio, sbaglio sembra un catenaccio. È solo, è solo eh. un cane, vedi, non, non, non c'è nemmeno un eh, dialogo Sembra un catenaccio però Eh sì Questo è il cane della brigata cancela <ride> Bene, eh, qualcosa mi dice che non devi attaccare dalla front dal fronte Qualcosa mi dice che non ho ness nessun modo di attaccare Prenditi um. la lettera allora È il baule Il baule No, il pan bauletto si chiama al paese mio Facciamo così. Fini d'occhio le graffette che sono rimaste. Poi attaccala quando quando è in attesa di ricaricarsi. Ah. Quindi dobbiamo, dobbiamo schivare gli attacchi finché non finisce oh. le cose. C'è cioè, il, il cosono, sì. Yos. Yos. Yos. Yeah. Pensatrice. Um, usa il oh, lanciatore. Aspetta, ma metto tutte le cose buone. Non servono tanto. Eh, questo no. Mettiamo quelle già usate che non ne esistono, ok. Uh, martello mitico, quello buono. Lanciartello lucente, lanciartello lucente, ok. Uh, io userei il martello a sto punto. Pinzatrice, oh. pinzatrice. Sono la stessa cosa. Secondo me comunque devi usare il martello normale per la prima mossa. Va bene. E anche per la seconda a questo punto. <ride> Mi faccio male e ha per, pure perso una, una, una cosa la spiaggia ah, Mi ha spillato e eh no Dovevi pararle Marco eh. Graffettato a terra non può muoversi Non posso neanche parare Capita Capita Eh <ride> Ah, ora ti distrugge ah. Era sia una que Quella cosa, era sia una battuta Che un, un, un chiedere Una domanda Era sia una battuta che un chiedere Se qualcuno ha capito L'ultima la, la, la, la, battuta l, l, l, l, l, l... Allora ah, ah, ah. On Martimanghi Stupendo punto metti la lettera, sarebbe stato male ti fossi messo la lettera no, ti no. saresti potuto mettere la, me la lettera punto sarebbe stato meglio punto mi, mi, mi suona come una cosa non giusta da Capriventi, fare altrimenti il mouse è a terra io non lo lascio qua ormai sono spillato a schivare le cose <ride> guarda non posso muovermi. Ah, posso muovermi, è bene. Bene. Uh, metto qualche cosa. Ha finito eh? le cose? Sì. Ah, che devo ah, fare ora? Artimani? Di nuovo. Controlla la lettera. E ti metti anche un attacco alla fine. No, male. neanche il coso on, quindi. Allora, metti l'attacco. Allora, mi metto il forziere. Ehm... Um forziere e poi all'attacco se mettevo la lettera avrei mancato il suo il... se avessi, messo la, lettera, se avessi messo la lettera avrei mancato il forziere eh, non vedi a correggermi la grammatica che succede beh intanto gli ho fatto un sacco di danno so che lui ha un sacco di vita insomma quindi. tantissimo pro perché che sono rossi! Vuol dire no. che adesso sono più dannosi per la tua salute. Wow! wow. No, ora le graffette rosso pupo. Ma cos'è un film di vampiri dopo pranzo? <ride> Sembrano più pericolose di quelle ormai. Prepariamoci al peggio. Spoiler alert! Lo sono! <ride> Beh, non avrebbe neanche detto se fosse stato così. mettiti qualche cuore, se no finisce male. E mettiti anche on e artimanghi. sono la cosa più importante qua. Perché? Perché dovrei mettere on se è neanche importante? Così ora. attivi gli artimanghi. Ci cioè, ho messo on però non serve. Sarà Usare di... due graffette per graffettarti a terra da distanza ravvicinata. Da lontano te ne sparerà 8. Ok, okay. mi sa che è meglio non, non stare vicino allora. Cioè mi attacca per forza. Eh, capita. Che schifo, benissimo, ma stiamo scherzando. Mm, Vedi che ti può no, anche non parare. E no, no, okay, perché okay. prima non hai parato nessuno? Ti sei, sei stato eh, là? Sì. Ah yes, this is fine. Mm. Mm. Lì c'è un cuore, quindi lascia così. Devi fare così e poi artimani. ti cuore Artimani. Cuore Ma gli artimani mi servono per dopo quando gli faccio il doppio del danno. Ahhhh. Non doppio del. Perché non prendi mai questo buono? Vabbè, ahhh. si sì, parla mario Mar non posso pararla era una presa in giro vuol dire sì marco prova a pararlo ok ora fai il super attacco e che devo fare artimani non posso usare gli artimani ora ma sei scemo hai visto cosa è successo l'altra volta l'altra volta è successo che hai usato gli artimani e non l'ha fatto più il suo attacco chissà perché ma si sì che l'ha fatto l'attacco era quello con 3000 graffette, ora si stanca, dopo questo attacco si stanca E, e così potrò, un attimo, se gli salto sopra posso farla partire Quindi quella è di ferro, devi usare quella, vabbè E il salto era totalmente okay. inutile no, gli ha fatto perdere un po' di graffette Ora usa l'attacco che aveva pure fatto l'altra volta E ora, a differenza di prima, ora posso attaccarlo mentre lui si, si ricarica. Oddio. Non più. No, mo' si deve ricaricare. Ha finito il graffetto. Uh. Ecco. Mettiti anche un cuore nella strada. Bene. Yeah. Ora Eura No Ora non puoi fare nulla Vedi gli faccio il del doppio del danno Eppure <ride> è morto s Svenuto Oh no adesso sono ora blu Ora sono nere Gialle vabbè <ride> Sta svenendo perché Eh adesso le graffette sono dure. Ma che l'uso superfluo se basterà leggere il loro prezzo per farci del male Ad ogni modo non possono essere che peggiori Delle precedenti Ora che facciamo? La uccidiamo? Tanto ha poca vita Neanche si, si può Scossa? Finire. No Esplosione <ride> Ma è uccido. Scossa? No <ride> Uccidi Jerry Scott No, non ti azzardare Pizzatrici per dare una caffetta Per attacco in martello E4 per un attacco in salto Ah, è più buono l'attacco in... Vabbè eh? Vai, abbiamo giocato? Cioè, okay, ah, abbiamo... il salto fa perdere più graffette, ma il martello le fa più danni. Qual è meglio? Graffette. Così dopo non mi fa più danni. my goodness! goodness. Mm, ci sono graffette mm, gratis. Bravo, io la sei bloccato. Vabbè, ah, ti attacco di nuovo. Ma perché stai in quella posizione? Perché tu ta' stai? Sta morendo, sta morendo. Ecco perché... A meno di metà vita. Guarda quanti danni, guarda. Ok. Ora si carica l'attacco super mega speciale. E ora visto che mi farà molto danno. Ti consiglio di curarti. Eh. Allora. On, cuore, attacco. Ecco la seconda. Sì, ma on, cuore, attacco. Senza la freccia non fanno nulla. Uh, io direi di evitare il uh, Il cuore lo puoi mettere, vabbè. Boink. Boink. no nope. Tanto adesso te le spreca tutte le graffette, quindi ti fa malissimo. Non dimmi che fa un terzo attacco con le graffette in mano. No, ha finito le graffette. Le ha già finite, no, guarda. Eh sì, te, ti spara il resto. Ma sono poche. Non le tempo. posso neanche schivare. Ok E ora uccidilo Secondo me non basta però Non basta Sono gli arti Ah, mettiti un cuore Non si sa ma mai Si carica Tipo se me lo manco La cosa più sì, orribile no? di tutte. Saresti grasso se la mancassi Cuore e arti bambini Lassù Perfetto easy Che io sia grasso se la mancassi Ricordate bambini No ne, ne, Che <ride> sei la, la pubblicità No non lo so perché vola così, è morto, niente Oddio sì. sì Finalmente possiamo fare una cosa brutale No, finalmente l'ho fatto con una spilatrice L'ho sempre voluto No, finalmente abbiamo ucciso brutalmente un nemico Beh, Non eh. semplicemente prendendole, lanciando lo spavimento Abbiamo preso E' come, come se qualcuno ti prende per la mandibola <ride> E te la, te la stra... Madonna mia Solo a pensarci mi viene in imprimi uh, Io penso di più al braccio Che, te, che fanno... Eh, il braccio è... Braccio. Sì! Ah, qualcosa è cambiato! Non mi sento più la schiena! Oh, sì. uh, questa potrebbe essere la nostra occasione per sistemare il povero Bowser! Lo dobbiamo portare a sì. ferme per caso! Perché avrà tutte le piegature adesso! No, no. no, Bowser è perfettamente in forma! Oh, sono dieci volte Mario! Non me lo ricordavo <ride> nemmeno! Sì, sono tornato! Tutto questo non è mai successo in tesi? Sì? Ok, non ti ho mai salvato! <ride> wow, allora... Questo è il tuo vero aspetto. Sei grande e grosso. Non offenderti, ma fai un po' paura. Uh, uh, uh. Provo così, adesso troviamo quell'impiastro di tuo fratello. Sistemiamo cosa. E sentiamo cosa ne pensa lui della mia gloriosa forma originale. E non mi dispiacerebbe far vedere la principessa Peach. Che sono, non sono più un sandwich di cartone. Ah ah, Adesso sei un piadina di cartone. Um, quindi andiamo um. avanti oh. o... Procosa, salvataggio è... E... Anche se è durato tipo 20 minuti. So, mi dà mi fastidio un po' vedere Bowser di profilo quando l'abbiamo sempre visto da, da davanti. Bowser ha pure una. Quindi Bowser sta a tre quarti sempre? No, Bowser, cioè ora Bowser sta a tre quarti, mentre, mentre prima era. Così oh a tre quarti è sempre a tre quarti. Te? Non, eh, appunto, è sempre a tre quarti, ma prima non era. Ok, era questo è un tipo di da co super cattivo. Io non so qualcosa. Di solito la sala del trono, trono è l'ultimo piano. piano. Tuo fratello deve essere dall'altra parte della porta. Andiamo a prenderlo. Ok, curati. Io ho paura. Non posso credere che mio fratello abbia sguinzagliato quella malefica pinzatrice contro di me. Siamo ancora in grado di fermarlo, o è già diventato troppo potente. Consiglia Di solito la gente ha, un, ha una Ha una Di solito la gente Prende le E le spalle no. <ride> Di solito la gente Quando nasce Ha dei problemi Come Holly. Holly è uno psicopatico <ride> Grazie Mario Sai sempre Sai sempre darmi conforto Anche nei momenti <ride> Anche se non sei dice nulla Stai con suo so sguardo mm. so, Sto <ride> vedendo Mario Ti passano tutti i pensieri Negativi E so pensi solo a Mario edificio. Ma a lungo il cammino Ho ricevuto così tanto aiuto Voglio ringraziare te Luigi Cane e Bowserotti Bowserotti. Solo Bowser Junior. il tempo E Bobby naturalmente. Ah, è proprio il professore, non fusto, i Todd termali, Todd Capitan Tihod, il del Fiume, il maestro orregamista. Quindi i Todd termali sono quelli con le ali. Siete tutti stati stupendi. Ora mi sento in colpa di a mettervi di noi in pericolo. ragazzo guarda me, sono Bowser! È solo un Bob Bowser! fuoco! A volte sputo fuoco e spacco le rocce a pugni! Pensi che abbia paura di quel furfante? Sì. Devo dire così. A volte, <ride> a volte voglio. Alle, alle volte distruggono le, le pietre per le cose. E poi pensi sia so facile crescere Bowser Jr. <ride> un ragazzino ifra energetico con un veicolo volante, e un esercito personale. E eh, ora non dovrei più. più non dovrei più crescere ormai. Ora è morto. Ormai, morto ormai. Tuo fratello non mi fa alcuna paura. <ride> Bowser ha più paura di Bowser Jr. <ride> che di Holly. Niente. Oh wow, messa, <ride> si sono fermati 5 minuti qui. Oh wow, messo così è tutto un altro discorso Yes Sapete cosa? Mi sento meglio E tu, mafio, sei pronto? No, no, oh, no, <ride> Bene, al momento opportuno saprò fare la mia parte La dovrò parte finale dare, Dovrò solo dare il massimo <ride> E contare su di voi, i miei amici Quindi la parte finale sarà la, la Numero 49 Che è 7 alla, alla seconda yeah, Castello di browser nope. Castello origami 118 Yeeey tutti i tesori Ma non tutti i blocchi ah, ah, ah. Il modo deve controllare Perché non mi crede oh. Perché è controllato? Vabbè base <ride> non può stare sotto il blocco Nella prossima parte di Paper Melody È morto Guarda che si il muove shh, Finiremo il gioco ovviamente Poi ritorneremo a prendere tutti i collezionabili eccetera In una parte extra Quindi bloccato. ci vediamo alla prossima Ciao. Ciao